Chi osa disturbarmi? Zotobo? Uh, noi siamo i guardiani... Sull'attenti! Cosa? Dei... Eh? Forza! Ho detto sull'attenti! Signor, signore. sì, signore! Il mio nome è Antium. Io sono un guerriero Solark. E mi aspetto ordine nella mia dimora. È tutto chiaro? Signor, sì, signore! Lord dei Gormiti... Il tuo guardiano ha portato il caos nel mio santuario. Preparati a risolvere la questione da guerriero. Aspetta, non c'è alcun bisogno di combattere. È sempre un dovere combattere il caos. Attacco lampo! Ah! Ti spazzerò via! Ruggita solare! Ah! Potenza degli elementi! Potere dell'oceano! Icalos! Scudo dei mari! Ah! Bene, bene! Vedo che abbiamo un passeggero in più! E non ha neanche il biglietto! Lampo dell'oceano! Ah! Saluta i cinque angoli di Gorm da parte mia, Zarnok! Ah! No! La magia regna sopra... GARMETI!